Diamo il benvenuto a voi, tutti i clan, per questa che sarà l'ultima adunata. I suoi figli, con la spada, proteggeranno la corona o ciò che ne rimane. Essa è stata spezzata e va riforgiata e così sarà fatto. Domani, all'imbrunire. Però, una corona non si forgia senza un pezzo. Vuoi essere così? Squarcialubi, l'umano? Alzati! E non stare seduto! A guardare dentro te stesso! Il nemico è fuori! Il nostro giuramento è che voi. morirete per tutto ciò che ci avete fatto! Con il vostro sangue! Per il falco caduto! Sangue! sangue. Non vi chiedo di far parlare a me perché sono il primo figlio di Falco Brando. Vi chiedo di far parlare a me perché vi dimostrerò con i fatti e con la forza. Che questa sera saprà tenere alto l'onore del clan. E siamo qua e vi ricordiamo quelle che sono le nostre leggi, quelle che noi non scordiamo mai. Che il tuo nome venga ricordato, ma anche che il tuo cammino prosegua. Santa Mandiluna di quando Ala del Gufo. Ha combattuto contro l'ultimo dei Satiri! Manto di neve! Rialzati! E combatti ancora una volta! Quali sono le tue ultime parole? Nessuno sì. di voi entrerà nelle Aule dei padri! Non mi puoi piegare! Mi devi abbattere! Fallo, diventa uomo!